In questa domenica il Signore ci vuole aiutare a vivere bene, sicuramente, le relazioni tra noi, nella comunità in modo particolare, la comunità ecclesiale, perché bisogna dire che le comunità parrocchiali, le associazioni, i movimenti, le realtà associative in generale che fanno riferimento alla Chiesa, se sono denominate ecclesiali, non è che siano indenni, da conflitti possono accadere, ci possono essere dei conflitti interni, incomprensioni, persone che sbagliano, persone che smarriscono la via. Beh, allora noi siamo chiamati, siamo tutti chiamati a prenderci carico l'uno dell'altro. Non possiamo dire non mi interessa, faccia quello che vuole, faremo così come. Caino che risponde al creatore, sono forse io il custode di mio fratello, Abele, ma l'ha ucciso lui, eh, non solo non era il custode, il suo omicida, il suo uccisore, e invece abbiamo a che fare sempre con gli altri, non possiamo non relazionarci da un canto, dall'altro non possiamo non interessarci alla vita dell'altro, come credenti poi avremmo il dovere di indirizzare, di sostenere. Sapete qual è il problema? Che molto spesso, anche nelle realtà ecclesiali, non solo nelle vostre, voi che siete in ascolto, accade che ci si mette su un piedispallo e si, si, si mente a giudicare, no? sentendosi migliori degli altri, ma quella non è correzione fraterna, quando uno ti urla addosso gli errori che hai compiuto e lo fa magari in pubblica piazza svergognando gli altri… E pensando così di ottenere giustizia o di migliorare la situazione non fa che peggiorarla, non fa che creare divisioni. Giustamente Gesù ci dice prima in privatamente avvicinati a lui, poi se non, proprio non ascolta ci vai con dei testimoni, poi ne parli nella comunità. Ma il problema è un altro, il problema è un altro. Non si può aggredire il fratello, non lo si può aggredire sentendosi superiori a lui bisogna amarlo. Proprio ieri sera una signora mi ha detto, padre, nella sua preghiera, ho ottenuto l'adorazione eucaristica, e nella sua preghiera ci siamo sentiti un po' scossi e qualche volta mi sono sentito punto, punta, però da un padre io me lo aspetto e lo accetto, mi ha fatto molto piacere. È una questione di amore. Se tu ami il fratello, la sorella, l'altro accoglierà volentieri i tuoi suggerimenti. La correzione fraterna fonda su questo, una base di amore, di accoglienza reciproca. Come dice Papa Francesco, potevi trovarmi io in quella situazione. È un fratello come me, non sono migliore di lui. Ecco, che il Signore ci dia questa arguzia, questa capacità benevola di andare incontro agli altri, non assecondando gli errori, ma indirizzando però nella carità, come ci dice San Paolo, impegniamoci allora a dire la verità nella carità, così dice San Paolo, dire la verità e essere accanto a chi sta sbagliando significa offrire un servizio di amore, è di lì che dobbiamo partire, dall'amore verso il prossimo, torniamo sempre lì, siamo Dio e siamo il prossimo, non potrò mai offendere. La mia sarà una vera correzione fraterna, quella che Gesù ci indica nel Vangelo. Buona domenica!